Uh, uh, uh. Ciao ciao ciao a tutti, ragazzuoli. Sono Petro Goretta anche e questo è un nuovissimo video che faccio: questa volta in Minecraft con il mio compare Magic, che sta maneggiando aneggiando da un po'. Oggi faremo una challenge che abbiamo imparato al Games Week: che consiste nel costruire qualcosa, in questo caso una casa, e anche quella volta è stata una casa, esatto. in 10 minuti. Il problema è che saremo in survival adesso. Non solo in survival, devo dire. <ride> e uh, dovremo procurarci tutto ciò che ci serve per poter fare questa challenge. Iniziamo! Il cibo è lì perché non c'entra un bel niente con la challenge, esatto. Più che abbiamo detto. Mettiamocelo: come il tempo atmosferico. Faremo in modo che con le cheat sarà sempre giorno e non pioverà. A meno che non siamo troppo in tensione, allora esatto. sarà notte e pioverà. Iniziamo. 3, 2, 1, che la sfida abbia inizio. E prendiamo il legno. Yeah. Dirigiamoci verso il legno. C'è da dire una cosa ragazzi, abbiamo già provato due volte a fare questo video e due volte non siamo riusciti. Non nel senso che siamo... Ah, cioè, la prima volta la mia casa era praticamente inesistente. La Vabbè. seconda volta avevamo tutti in una casa, ma la sua videocamera ha deciso di non registrare tutto il video. Sì, tipo, ha registrato 9 minuti su 16, perché c'era chiaramente anche l'introduzione. E quindi, niente, è stato uno spreco yeah. di tempo. Facciamo subito gli strumenti. Molto bene. Iniziamo subito con sta... mi Minchia, è già passato un minuto. Sì, qua il tempo, il tempo vola. Come abbiamo già detto anche negli altri due video... La, la sfida <ride> al Games Week l'ho persa malamente contro un bambino Perché è scarso Perché faccio cagare a, ai piselli E c'è da dire però che la resource pack faceva cagare E si giocava su Xbox, cosa che per me è totalmente inusuale Infatti la metà del tempo l'ho impiegata per capire che Ma pecore possono farsi cazzi loro? Non essere così irruento. Questo video deve essere family friendly, porca puttana. Ah, hanno rotto. <ride> <ride> si mettono in mezzo, dove sta scavando? Ma non ti prendo può. anche questa simpatica cosa qua. Poi vi spiegherò il perché. In teoria noi dovremmo fare anche gli interni. Terni. Ma dubito che riuscire il Poveri illusi. 2 3 4 e 5. 1, 3 4 e 5 e poi 2, 3, 4, 5. No, ho sbagliato. Jacopo cheater prevetto. È il momento di andare in miniera. A parte che sono in Facebook, quindi anche se non ci sono molto. Male, però... Sì, però si vede male poi. Non è bello. Poi, Tanto io non lo sto registrando. Oh. È vero. Comunque, sarete voi a votare alla fine di questa... Ha iniziato a piovere. Sarete voi a votare alla fine di questa sfida e perciò decreterete il vincitore di questa fantastica challenge ora torno su e faccio una cosa intelligentissima Eh, i blocchi. ma spagnolo e like, valkings? sembrava... sembrava molto più tempo di. Esatto! secondo me ci hanno trollato malamente noi erano, che erano, noi erano 10 molti di più il bambino aveva fatto in tempo a costruire un tempio, mi sembra normale poi era, era aiutato dall'altro, loro erano solo dediti a insultarmi mancano solo 3 minuti solo 3 minuti, aiuto senza usare mezzi termini sto facendo cagare ok ok perfetto la parte era ho sbagliato shit stiamo costruendo stiamo andando a mille Ho fatto la, la casa troppo grande, raga Devo farla 1, 2, 3, 4, 5 Non ce la faremo mai. non ce la faremo Parla per te Io sono a ah, ottimo Ho sbagliato a mettere i blocchi, manca 20 secondi Aiuto, vai togli Pochissimo manca Prendimelo Ok, vai, vai, ce la posso fare, ce la posso fare, forza, forza, ma uh. piove, ma buona, il tempo è scaduto, ho fatto, Credo ho sì. fatto, oh my god, appena in tempo, il tempo è scaduto ma ce l'ho fatta, ok, fa schifo, anche la mia fa schifo purtroppo, ma no, mancava un pezzo, questa è la nostra bellissima, Zeta, Comunque io che non erano gli diciamo, scendenti. Sì, no, no gli quick erano tantissimi. Questo è ciò che è uscito. Ora vi farò vedere anche il mondo di Jacopo e poi starà a voi decretare chi ha vinto e cosa dovremo costruire la prossima volta. Allora, ragazzuoli, ecco la casa di Magic. C'è una pecora di mezzo. La vediamo girando. Volevo fare qualcosa con gli slab ma il tempo è quello che. Via questi sono gli interni, un po' un po'. Scali, un po' minimal. Un po' minimal. Praticamente o dormi per terra o dormi per terra. In ogni modo, toccherà a voi votare chi ha vinto. Io, come dicevo lui, sembra che abbia i capelli la sua, la sua casetta. È così caruccia. Esatto. Mi raccomando, siate oggettivi, votate in base a quello che vedete, non in base a chi siamo. O... Votate me basta. Vado, vado. Solo per questa affermazione dovreste votare me. Ah, ci certo. Non in ogni modo, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Diteci chi ha vinto e fatemi sapere se vi piace questa forma. Ah, e cosa fare nella prossima. E cosa fare nella prossima. Non cose impossibili. Per Questo forse. nei commenti, ragazzi. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao.